Non credo che DORS abbia la possibilità di fare la differenza eh, su, su processi così profondi di trasformazione eh, della, del modo con cui si costruiscono le, le conoscenze e, e le opinioni della società. Però eh, DORS ha di sicuro da un lato il compito... Di fornire una fonte accreditata di conoscenze che il più possibile si avvicinino a quello che potrebbe essere una, una buona e consensuale opinione sulla verità e, e dall'altro, può cercare di beh, come dire di. Ehm, eh, di, di dare un ordine ai problemi, ai rischi, ai bisogni su cui comunica delle conoscenze, che sia il più vicino possibile a cosa succede nella sanità pubblica. Questo è il compito, una delle missioni di DOS, di offrire un'idea sulle priorità eh, che sono molto vicine a quelle della sanità pubblica e forse in questo modo serve anche a ridimensionare l'opinione che si diffonde nella popolazione su cosa è importante e cosa non è importante. Se uno dice con una fonte accreditata che cosa effettivamente si sa e cerca di farlo mettendo all'attenzione le cose che sono più importanti, questo diventa effettivamente un contributo essenziale per questo processo. Intanto mi sono sempre chiesto se Dorsi è maschile o femminile, non so, però una delle parole che mi vengono in mente è il femminile, perché effettivamente c'è una sensibilità femminile dovuta anche a quest'altra eh, componente femminile nell'organizzazione. Nell Un'altra uh, un parola che mi viene in mente è simpatia, perché effettivamente il tocco che c'è dentro il modo con cui Dorse si rapporta ai suoi clienti, quelli che si avvicinano a Dors cercando un'assistenza, è quello, e la terza parola che mi viene in mente è timidezza, perché forse Dors sta attento, forse fin troppo attento a non mettere um, i piedi nel piatto, a, a, a cercare posizioni di equilibrio e di prudenza nel modo con cui costruisce e diffonde informazioni, probabilmente non può fare diversamente, perché lavora per delle istituzioni e quindi deve giocare un suo ruolo all'interno di questo quadro forse qualcosa di più rispetto alla timidezza in qualche caso sarebbe utile soprattutto in queste temperie